Eh, grazie Presidente. Consiglieri, in merito all'interrogazione all del Consigliere Ghera sullo stato del parco a Piazza Re di Roma, eh, devo dire che anche ovviamente da sempre il mio mh, puntuale sopralluogo eh, ho verificato che effettivamente la pulizia dell'area avviene nelle prime ore del mattino, Avviene appunto ovviamente tutte le mattine, purtroppo l'area è interessata nel tardo pomeriggio e nelle ore notturne da presenze che sono più collegate con il grande problema della marginalità sociale, eh, questo però eh, appunto, eh, non significa che eh, noi non interveniamo anche sulle urgenze quindi sulle richieste di urgenze. In effetti, anche da mio sopralluogo, eh, l'area eh, del, del, del parco di piccole dimensioni comunque eh, viene anche pulita con eh, interventi straordinari eh, che si susseguono appunto sulla base della segnalazione oltre quelli eh, ordinari e, eh, per quanto riguarda l'area giochi eh, è un'area che una parte è stata appunto chiusa e interdetta dal servizio giardini un'altra parte prevede un intervento di riqualificazione perché ancora una volta eh, possiamo appunto, dichiarare di avere eh, appunto, ereditato una situazione eh, molto critica per tutte le 300 aree giochi eh, dei nostri parchi, eh, dove spesso ci sono problemi di degrado dei giochi, soprattutto dei tappeti appunto, antitrauma che ancora funzionano ma che hanno bisogno di riqualificazione. Quindi il nostro impegno è quello di mettere in sicurezza, di chiudere le aree che presentano dei problemi di sicurezza e quindi metterle e rimetterle in sicurezza. Noi abbiamo già in previsione 11 interventi di riqualificazione eh, di altre tante appunto, aree giochi in tutta la città e naturalmente questo è, è stato immesso appunto, tra l'elenco degli interventi come un intervento assolutamente prioritario, prioritario che verrà eseguito eh, nei prossimi eh, mesi. Eh, dicevo che siamo impegnati fortemente nel percorso di riqualificazione delle aree giochi perché riteniamo che alla città, città debbano essere restituite queste aree, quindi con condizioni anche di controllo molto severo, eh, tanto che già anche nei giorni scorsi, sempre su mia direttiva, sono iniziate, eh, un, sono iniziate una serie di controlli molto puntuali, eh, questo indipendentemente. Lo voglio dire anche rispetto a quanto detto prima alle, alle, alle interrogazioni, con anche sanzioni appunto, soprattutto a coloro che abbandonano diciamo, i rifiuti eh, in modo non consentito. Eh, solo nella giornata di ieri sono state fatte sette sanzioni eh, soprattutto appunto alle attività commerciali e quindi il controllo del territorio avviene in modo, eh, molto, eh, in, in modo già eh, sistematico. Un controllo che sarà anche incrementato con un protocollo che stiamo mettendo in campo con le guardie ambientali, 150 guardie ambientali che interverranno sia negli ambiti di loro competenza, cioè in ambito ecozofilo, ma anche rispetto al controllo degli abbandoni di rifiuti e rispetto appunto alla situazione di sicurezza delle aree verdi, soprattutto appunto, diciamo, una serie di parchi che sono più oggetto oggi di attenzione di situazioni di marginalità sociale. A nostro avviso è quindi necessario, eh, ribadisco, a fronte di una città che ha 44 milioni di metri quadrati di verde, ha una situazione di eh, presenza appunto di mezzi eh, disponibili bassissima e su cui noi con interventi anche urgenti cui noi stiamo cercando di porre rimedio faccio presente che nella mia prima indagine appena arrivata in un'area di due milioni di metri quadrati sono a disposizione del servizio verde soltanto un trattore e un decespugliatore questa è la situazione che noi abbiamo eh, eh, ed è inutile che, lo, lo devo proprio ribadire, è una situazione che noi abbiamo ereditato. Noi stiamo facendo fronte a questa gravissima situazione con una riorganizzazione interna al servizio giardini, e questo è il primo punto, con un obiettivo di manutenzione ordinaria rigoroso che restituisca ai cittadini appunto, una condizione diciamo minima appunto eh, delle aree soprattutto mh, puntando subito e da subito alla riqualificazione delle aree gioco bimbi che sono diciamo le più importanti proprio per la vivibilità dei, eh, soprattutto dei bambini nella città e poi naturalmente stiamo facendo invece un piano un po' più ampio per quanto riguarda eh, tutti gli altri necessari eh, interventi sulla città ricostituendo appunto, e riqualificando con un progetto più complessivo di riqualificazione e di riprogettazione delle aree verdi dove da anni non vengono fatti interventi sui sentieri, dove da anni non vengono fatti interventi sugli arredi, dove da anni non vengono fatti quegli interventi minimi necessari per una città come la città di Roma. Questo è il nostro forte impegno eh, che parte anche però da un'attività di tipo sanzionatorio assolutamente necessario perché comportamenti non corretti vengano immediatamente appunto puniti.